Prima qualità importante del libro di Mirko è l'intelligente riordino di questa materia eh, che vabbè nell'impossibilità di eh, riportare proprio tutto, tutto, tutto perché non è cosa. Però fa una scelta molto ampia degli avvenimenti significativi, li mette in una successione sì cronologica, ma non meramente cronologica perché c'è anche un filologico che lega alcuni paragrafi magari anticipando qualcosina o posticipandone qualche altra però tendenzialmente è un riordino che ti permette di capire il contesto cioè hai una visione abbastanza organica di quello che è successo e questo è un pregio non da poco. Devo dire che gli storici accademici che se ne sono occupati di argomenti di questo tipo ce ne sono proprio pochi e nessuno è riuscito a mettere insieme, ad allineare questa serie di questioni con questa precisione, con questa ricchezza di informazioni. Il secondo aspetto di questo libro importante è che in qualche modo: secondo me due sono le cose, o diventi un punto di riferimento della storiogra storiografia italiana o ti cacciano dall'università perché? Perché rompe una serie di dogmi metodologici, per cui per esempio nella contemporaneistica il documento confidenziale di Polizia non è particolarmente pregiato, un pochino lo fa Mauro Canali nella storia dell'opera, però tendenzialmente il documento giudiziario non è un documento pregiato per gli storici perché per la semplice ragione che gli storici non sanno usare i documenti giudiziari non hanno la formazione adatta e tu per aprire un fascicolo processuale qualche nozione approssimativa di procedura penale occorre che la abbia perché se non distingui i vari attori della scienza se non capisci cos'è una testimonianza a futura memoria il perché a un certo punto un testimone viene arrestato in aula e così via perché una perizia non si trova eh, no, che poi in queste cose ne succedono di tutti i colori io ricordo processo di Piazza Fontana eh, c'era un problema un'intercettazione ambientale che era stata fatta a casa Di Maggi che era uno dei imputati, e c'era una frase particolare ehm, il figlio chiede, di Maggi chiede al padre papà ma tu come le sai queste cose Solita cosa, dove la bomba da scoppiare a banca chiusa papà ma come lo sai e c'era una frase che diceva perché quel giorno ero a Milano ora voi capite che se l'imputato della strage, che è di Venezia, ammette che quel giorno stava a Milano, voglio dire che sia la prova, ma insomma, il problema era questo. Ma si sentono le... perché nel sottofondo c'era il televisore. Quindi si capisce poco chi dice. Allora, un primo gruppo di periti dice si, si capisce la detta. Un altro gruppo di periti dice no, la verità proprio non si sente. Allora che facciamo una terza perizia? La terza perizia dice sì, si sente, una quarta perizia non si sente, alla fine si fa un collegio di periti, beh, di 150, che conclude in questa maniera. So, abbiamo riscontrato un fenomeno strano. Se sentiamo il nastro al mattino, la frase si sente, nel pomeriggio no. Tu, bon, come fai a prendere sul un serio una perizia del genere? Quindi devi anche capire tecnicamente, cioè, quindi gli storici non amano, anche per un motivo, lo storico è abituato ad andare all'archivio di Stato, dove è molto raro che ci sia un fascicolo processuale, fascicolo processuale che devi andare a vedere nei tribunali, dove ci sono 101.000 difficoltà, eh, non sono attrezzati, stanno in scantinati, dove galleggiano nell'acqua, lasciamo perdere. Lo storico non è abituato a quel tipo di aspetti. Ed ecco per esempio che il libro di Mirko segna una cosa importante, dice no, guardate se vogliamo fare la storia di queste cose la fonte giudiziaria, non eh, dovete abituarvi a manovrare la fonte giudiziaria c'è il problema delle fonti confidenziali che è un problema è un problema perché la fonte confidenziale non la puoi usare come se fosse la lettera di Garibaldi a Cavour e c'è perché ci sono problemi di autenticazione di verifica del contenuto eccetera c'è il problema che spesso non sai chi è l'autore quindi non sei in grado devi prima di tutto capire chi è per capire la credibilità dell'informazione e tutto questo Mirko ha, ha saputo districarsi molto bene in queste cose, quindi, questo, da questo punto di vista, è un libro per certi versi metodologicamente importante. Non so come lo digerirà la comunità accademica, però io segnalo questa cosa. Poi, c'è da ultimo, e mi viene la vera conclusione: il problema di dare a questo contesto così eh, complicato in cui agiscono decine di eh, soggetti decine, poche centinaia eh, c'è un contesto che non è solo nazionale è anche internazionale eh, cioè, eh, devi dare un filo narrativo centrale che se non ce lo hai è un inutile accadastarsi di eventi, di personaggi, di cose devi dargli un filo logico e qui cominciano a essere, guardate che eh, ne serviranno ancora molti studi del genere, eh, perché comunque per esempio c'è da capire molto eh, l'interagenza fra il fenomeno stragista-terrorista, le dinamiche politiche e le dinamiche economiche del tempo. Noi siamo abituati a dire, vabbè, una cosa è la storia politica, un'altra è la storia militare, un'altra ancora è la storia economica. No, non si può più fare storia in questo modo. Se non capisci il problema delle politiche petrolifere, tu, tutto il fenomeno delle brigate rosse, la serie di agganci che ci sono, eh, con il modo di agire, di, cioè in queste cose subentrano anche agenti non propriamente politici i servizi segreti fino a, io ricordo quando ne discussi con il compianto la Luce Uriosa, era molto imbarazzato perché lui proprio percepite che i servizi segreti sono un soggetto a sé stante dello scenario perché lui è abituato a considerare i servizi segreti come un pezzo Dell'esecutivo, cioè eh, fanno quello che dice il presidente del consiglio o il ministro pro tempore: non è così. Una delle conseguenze <coughs> importanti della strategia di attenzione è l'alterazione profonda dei, del sistema di potere. Il sistema di potere cambia moltissimo perché,, per esempio, c'è l'autonomizzazione dei servizi di intelligenza al potere politico perché c'è il gioco dei diciacatti reciproci per cui anche la dialettica politica fra correnti, partiti, eccetera diventa molto più complessa perché c'è questo incrocio fra politica ed economia cioè tu quello che combina per esempio Sansani non lo politicamente non lo capisci se non tieni presente Levi È quello che combina Andreotti e, su certe cose, non lo capisci se non capisci il ruolo di Mediobanca e quello che stava combinando Mediobanca in quel momento. Cioè ci sono il, la P2 e Gelli, eh, non sono soltanto un fenomeno politico, per certi versi culturali, la P2 e Gelli sono un fenomeno anche economico e per la prima volta c'è il tentativo di eh, infrangere un equilibrio di potere rigido per il quale ai cattolici spettava la serie A della politica i posti importanti, il presidente del consiglio, eh, ministeri importanti eccetera ma la serie B della finanza cioè ai cattolici erano riservate le banche di raccolta, tasse di risparmi ai laici invece era riservata la serie B della politica, ministeri di peso minore, assessorati di peso minore eccetera, ma la serie A della finanza, le banche di investimento, quelle internazionali. Con la P2 c'è il primo tentativo di portare la finanza cattolica a livello di banche di investimento, cioè di aggredire il cuore del sistema finanziario del paese e quindi capite che questo alter non è un caso che nasca l'asse fra Lamalfa, Agnelli e Cuccia per far fuori Sindona, finanziere cattolico della mafia che stava in qualche modo dietro Gelli quindi è un insieme che altera profondamente il potere e il rapporto con i cittadini è lì che nasce la radicatissima sfiducia, guardate, sulle stragi magari gli italiani ne sanno poco niente, però una cosa è chiara, qualsiasi cosa succederà, un omicidio eccellente, una cosa eccetera, la reazione dei cittadini italiani sarà, vabbè, uno dei tanti misteri d'Italia, non esattamente come eh, qualsiasi eh, sentenza dovesse esserci cioè sarebbe immediatamente dubbia eh, il rapporto con la stampa cambia la stampa per certi versi si disgrega mh, si politicizza molto di più, si lega a delle cordate politico-finanziarie eh, ci sono attacchi reciproci in altri tempi il Corriere della Sera non avrebbe mai attaccato la stampa, come per esempio a volte è successo tra Repubblica e Corriere, dopo. ecco senza la strategia di attenzione per esempio un fenomeno come Repubblica non sarebbe mai nato, Repubblica è in qualche modo uno dei prodotti di un certo giornalismo d'inchiesta che si incrocia con la eh, controinformazione. Quindi questo è in qualche modo un altro degli aspetti che altera il sistema di potere del nostro paese. Allora, voi capite che serviranno molti altri libri che si incrociano con questo per riuscire a capire il senso complessivo, il come si è arrivati dalla Costituzione del 46 all'attuale sfascio istituzionale come si è arrivati dall'Italia del miracolo economico all'Italia della recessione permanente e così via serviranno molti altri studi che si incrocino sempre di più e che usino questo genere di approccio che usino in qualche modo questo aspetto questo approccio interdisciplinare e l'utilizzo di fonti normalmente trascurate, ho detto quelle giudiziarie ma pensate per esempio alle fonti audiovisive che nel frattempo si sono accumulate e che sono importanti, pensate al diverso ruolo della memorialistica che c'è sempre stata però adesso ha un taglio e una qualità diversa, quindi in qualche modo bisogna avere un metodo che in qualche modo sia condiviso per poter eh, dare un minimo di senso a questa ricostruzione storica io mi fermo qui spero di avervi dato sufficienti elementi di curiosità su questo libro quando si presenta un libro il rischio maggiore è quello che l'ascoltatore dica ah sì, adesso so cosa c'è dentro cioè, tutto sommato invece il ruolo di una presentazione è quello di, eh, di fornire elementi di stimolo, di curiosità su un libro. Io ho cercato di segnalarvi le caratteristiche metodologiche ed espositive di un libro che merita di essere letto e sottolineato. Io l'ho fatto e ho messo anche i post-it sulle cose che volevo dirvi, poi non ho trovato più il libro a casa, si è perso e e vabbè, insomma, no in qualche modo però riparerò con un pezzo sul mio sito grazie, grazie. Allora, è un evidente episodio di strategia dell'attenzione della casa sì. allora, è un depistante esatto. Esatto. E prima di lasciare la tua Parola a Mirko, però due cose su, su Mirko che si ricolleghino un po' a quello che, che ha detto Aldo. Eh, le dico per, per introdurlo: nel senso che forse non è un caso che sia stato Mirko a scrivere questo libro eh, anche alla luce della sua esperienza accademica e di studio. Eh, il professor Mirko Dondi da alcuni anni dirige il master di comunicazione storica dell'Università di Bologna e quindi, come dire, da, da un po'. Eh, anche su stimolo di un professor Giandulli e di altri, ha intrapreso un cammino eh, di studio e di riflessione su quali fonti utilizzare per la storia contemporanea, come utilizzare la comunicazione storica in maniera efficace, in maniera virtuosa, eh, come, insomma, come riuscire a parlare di certi temi eh, in, maniera, in maniera più utile o più efficace rispetto a quanto venga avvenga di consueto e quindi forse i riferimenti che faceva Aldo alla memorialistica, agli audiovisivi alla stampa in particolare ah, Mirko ha fatto anche altri studi sul ruolo della stampa come utilizzare la stampa come fonte storica insomma se andrete a, se andrete a ripercorrere un po' quella che è la sua produzione la sua, la sua, il suo percorso di studio vedrete che tutti questi temi si intrecciano, si intrecciano tra di loro e quindi forse diciamo che è un po' un punto d'arrivo che speriamo sia anche, anche un punto di inizio eh, insomma ti chiediamo di dirci qualcosa innanzitutto vi ringrazio ringrazio te Martino ringrazio Aldo ringrazio anche Fabio che mi ha aiutato a, a raccogliere dei documenti quindi e il lavoro che voi vedete di un autore non è mai solo il suo lavoro ci sono dei debiti intellettuali ci sono eh, delle cortesie che devo dire, non sempre fra colleghi si fanno. E Aldo Giannulli ha lavorato per più di dieci anni come consulente eh, di giudici importanti, giudice Salvini, ha lavorato per Brescia, ha lavorato per Palermo e mi ha messo a disposizione anche quelle che erano le sue relazioni per Italia, che in parte sono state digitalizzate dalla Casa della Memoria, ma solo in parte, non sono tutte, quindi diciamo è anche una cosa rara che un collega ti metta a disposizione il lavoro fatto che non è un lavoro eh, che lui ha speso dal punto di vista accademico, quindi eh, sono davvero, davvero riconoscente eh, di tutto questo. Quanto a me l'obiettivo era quello di costruire scientificamente la categoria della strategia dell'attenzione che viene puntualmente negata e quindi per fare questo ho Dovuto combinare più approcci. E, peraltro, vi ricordo che il termine di strategia della tensione viene anche impiegato dagli stessi giudici. Nel caso, ad esempio, del processo di Peteano, eh, dove c'è un tentativo di spiegare che cos'è la strategia della tensione, viene definita come una strategia di condizionamento dello scenario politico. Per me è molto di più oltre che questo, è in realtà un sistema eh, pianificato di informazione. Ehm, L'idea che esce molto bene anche dagli atti della commissione parlamentare d'inchiesta inchiesta, che poi riporta in maniera molto icastica Giorgio Pisanò è mettiamo la bomba, poi montiamo la stampa. Allora il punto è, ma perché montare la stampa? La stampa si fa montare così facilmente. In realtà la stampa si divide in due grandi correnti, diciamo, la, la, la grande stampa borghese. Una stampa eh, tendenzialmente conservatrice, eh, reazionaria, che diciamo, è, è legata a un disegno eh, più autoritario dello Stato, e che al tempo stesso non ha soltanto questo orientamento, ma io la definisco una stampa edotta, cioè una stampa che è al corrente di una strategia precedente. E questo non per mia invenzione, me ne guarderei bene, ma eh, perché la strategia della tensione nasce nel 1965, nasce in un convegno all'Istituto Pollio, nel quale si discute eh, di come condizionare lo scenario politico, dell'utilità di un attentato, del perché il Partito Comunista debba essere messo in una condizione di soggezione, in una condizione di arretratezza, scatenando un conflitto sociale, uno scontro sociale. Ebbene, dentro a questo importante convegno, più della metà dei relatori sono giornalisti, ci sono le testate diciamo, eh, più importanti come il messaggero, il tempo, il direttore di questi. Ci sono vari giornalisti del tempo. È presente in sala un personaggio come Mario Tedeschi, direttore del Borghese. A sua volta questi giornalisti hanno un contatto con una serie di personaggi che, un contatto diretto, che eserciteranno un ruolo principale, molto forte all'interno della strategia della tensione, in quello stesso convegno è presente Pino Rauti, in quello stesso convegno è presente Guido Giannettini: quindi, diciamo, personaggi cardine di questo movimento legati alla stampa. Quindi, per questa ragione, io definisco che l'esistenza di una stampa edotta che non è una stampa residuale, marginale poi abbiamo una stampa secondo me non informata delle strategie una stampa conservatrice può essere la linea del Corriere della Sera se volete che però è molto prona ai desiderata della questura alla versione ufficiale non è una stampa che ricerca una verità è una stampa che riceve delle notizie, riceve degli impulsi e lì va avanti. È la stessa cosa anche della, della RAI, del telegiornale della RAI. Certamente non lo possiamo definire un telegiornale edotto, ma è un telegiornale molto vincolato al suo editore, il suo editore è il governo, quindi parliamo di una RAI pre-riforma, eh, quando la RAI era sotto il diretto controllo del governo e eh, si lancia nella uh, pubblica cannibalizzazione ad esempio di Pietro Valpresa, c'è un filmato anche presente su Youtube eh, tristemente famoso del quale poi Bruno Vespa chiese Vegna. dove Bruno Vespa è nella sala della uh, Questura di Roma sta facendo un servizio, questo servizio per il telegiornale avviene in diretta, una delle pochissime cose che avviene in diretta nella paleo televisione, quindi nella, nella televisione eh, degli, degli anni 70, dove tutto veniva dato in differita, tutto era dato con dei tempi ben cadenzati, molto dosati, qui avviene tutto in diretta, c'è l'ancor Rodolfo Brancoli che, si vede è anche imbarazzato nel lanciare il servizio, non sa esattamente eh, che cosa deve dire, fa anche delle ripetizioni, e invece c'è Bruno Vespa che è assolutamente trionfante, dentro uno scenario di ripresa altrettanto eh, vincente, ci sono tutti questi funzionari della questura che hanno un atteggiamento importante, hanno l'atteggiamento di quelli che hanno risolto la vicenda. Il punto è, che parliamo di 4-5 giorni dopo la strage di Piazza Fontana, e i giornali dopo questo servizio, Bruno Vespa letteralmente dirà, eh, Pietro Valpreda è uno dei colpevoli, stava dicendo anche degli attentati di Roma, oltre che quelli di Milano, come se fosse ubiquo, quindi con un involontario senso dell'umorismo, eh, dirà è uno dei colpevoli, quindi anticipa il giudizio della magistratura e i giornali che fanno nei giorni successivi dicono eh beh, finalmente questo è un caso risolto, qualcuno si ricorda che c'è anche la magistratura che eventualmente dovrà giudicare e decidere. Però questo era il clima e anche ci sono delle testimonianze interessanti, una di queste è è quella del, del giudice Imposimato che lavorava qua a Milano, eh, un giudice a mio giudizio intelligente, capace, che disse quello era il clima e anch'io pensavo che fosse così, quindi non parliamo diciamo, de, del cittadino qualunque che viene inondato eh, dai media, ma parliamo di una persona che ha eh, notevoli capacità di analisi, e molto spesso, proprio anche il clima sociale che si respirava, Aldo Giannulli l'ha raccontato in un altro suo testo, era che la strage l'avessero veramente compiuta gli anarchici. Erano davvero poche le voci che si sollevavano in quel dicembre del 1969 a sostegno di un'altra idea. quello che fa eccezione e che mi colpì molto, e che reputo uno dei più grandi giornalisti italiani del Novecento, e Giorgio Bocca, che parla subito di una strage di provocazione, cioè, questa è una provocazione e trova anche secondo me il termine esatto, che cosa significa provocazione, significa che c'è una mano che compie la strage e ne attribuisce la paternità a un'altra famiglia politica, questa è la classica strage di provocazione, ma dentro Piazza Fontana agli strateghi della tensione riesce veramente tutto inizialmente riesce proprio questa inversione di responsabilità riesce il profondo condizionamento del clima politico perché è vero che si arriva allo statuto dei lavoratori si arriva comunque alla firma dei contratti dell'autunno sindacale del 1969. Ma andiamo incontro a un 1970 durissimo, dove è difficile manifestare. Io le ho, ho definiti i giorni blindati del 1970: è difficile manifestare anche perché la polizia ha un atteggiamento notevolmente aggressivo, molto più aggressivo rispetto al passato. E il condizionamento: trova compimento anche nell'esito elettorale del 1972, che eh, vede un progressivo arretramento eh, nell'insieme delle forze di sinistra e vede fortemente ridimensionato lo spazio per un governo eh, di centro-sinistra, tant'è che dopo un esecutivo eh, monocolore viene varato il governo Andreotti Malagodi, quindi un governo di C.P.L.I., una uh, configurazione diciamo, di centrodestra. Ma questo passaggio che è scaturito da Piazza Fontana, in realtà si legge anche con una conseguenza di eventi che passa sempre nel 1970 per la rivolta, con la rivolta di Reggio Calabria, quindi mano libera alla piazza di destra, mano libera ai disordini per eh, poter dimostrare... L'incapacità, l'inettitudine del governo. Quindi, già da queste cose capite come lo scenario sia particolarmente articolato e dentro la stessa piazza Fontana si muovono soggetti con obiettivi diversi, che appunto creano questo clima di forte condizionamento. L'aspetto positivo, se vogliamo trovarne uno, ma ritengo sia tale, è che eh, Piazza Fontana risveglia anche un senso nuovo di coscienza su come funziona l'informazione. Noi veniamo dalla stagione dei movimenti del 68, del 69, ma si sviluppa qualcosa di più, si sviluppa un, un senso più attivo di cittadinanza attorno a quello che sta succedendo. E quindi accade che la stessa stampa progressivamente nel tempo cambia orientamento. Già nel 1972, lo schieramento della stampa non è più quello di due anni prima, e nel 74 lo sarà ancora meno. Vi faccio un esempio: il Messaggero, nel 70, lo possiamo considerare tra le testate edotte. Nel 74 ha una netta linea antifascista, finalmente schierato all'interno di uno scenario di centro-sinistra, quindi guardate la, la torsione che come com cambia, al punto che le stragi nere con mano nera eh, diventano sempre meno fruttuose per eh, il disegno politico che si vuole creare, cioè il disegno politico di condizionamento autoritario o conservatore. E addirittura nel 1974 diventano nocive, producono un contraccolpo opposto, dando un, una forte spinta eh, alle sinistre, e, e creando i presupposti per il successo elettorale, quantomeno del 75 e del 76. Questo è il, il quadro che esce della, della strategia della tensione. Quindi c'è anche un forte desiderio di verità che quei cittadini avevano e Moro scriverà dalla, dalla sua prigionia nel, nel memoriale che la strategia della tensione è stata sventata dalla reazione delle masse. Non mi pare un'analisi errata da questo punto di vista, perché chiaramente agli strategi della tensione si rivolta a qualcosa di molto più grande. Uno degli scenari che inizialmente erano ipotizzati è mettiamo la bomba si crea disordine, ci sono disordini diffusi, questi disordini li dobbiamo alimentare affinché l'opinione pubblica abbia un desiderio di ordine, di ritorno all'ordine. Non a caso l'MSI nella campagna elettorale del 1972 si presenta come il partito dell'ordine, un ordine in doppio petto ma che dietro la schiena nasconde il mare. Quindi questo appartiene a, a una strategia piuttosto delineata. Guido Salvini dirà anche che oltre a strategia da tensione noi abbiamo una sorta di strategia del colpo di Stato. Quasi sempre dopo una strage è contemplato un tentativo di colpo di Stato. Molto spesso sono colpi di Stato minacciati, alle volte però sono anche colpi di Stato che sono parzialmente eseguiti, come il golpe borghese del 7-8 dicembre 1970. E dal punto di vista metodologico certo ho, mi sono documentato, ho dovuto studiare i libri importanti al tempo, eh, Diritto penale di, di, di Leone, i testi di Antolisei sulla, sulla procedura penale, insomma è, è chiaro che ho dovuto farmi una competenza per poter usare al meglio la fonte e questo insomma, è stato il frutto di un lavoro che combina fonti pubbliche, quindi come i giornali, eh, fonti giudiziarie, ma al tempo stesso mi interessava capire poi il percorso di formazione della notizia. Quindi sono andato anche alla base a cercare di capire come funzionavano le agenzie di stampa, quali erano i loro contatti politici, perché anche l'agenzia di stampa è fortemente condizionante e non è affatto vero, come ritiene il 90% degli, studiosi, degli, studiosi, degli studenti di storia del giornalismo, che eh, l'agenzia di stampa sia una cosa neutra. Nino Pecorelli, che era eh, il direttore dell'agenzia OP, l'agenzia più influente di notizie politiche che riceve notizie dal SID, viene considerato l'agenzia di stampa del SID, segnatamente di Miceli per un certo periodo, rispondendo a Miceli, il, suo, il direttore del SID che è molto irritato di una notizia che ha diffuso, dice ma guardi direttore, la notizia l'ho mandata già manipolata, quindi non farà molto danno. Questo vi fa capire com'è, esista un mercato della notizia, esista una, eh, una, una piega della notizia che arriva già dalla sua radice e, e quindi si irradia in una sorta di, di coro, non, non diciamo infernale, ma eh, di coro stonato, eh, multiforme, nel quale occorre certamente eh, rimettere ordine, ma si riescono a capire comunque le linee prevalenti all'interno di ogni strage eh, nel campo dell'informazione, perché consideriamo che ogni strage, anche dal punto di vista delle dinamiche informative, ha una storia a sé. Il copione di piazza Fontana, che gli strateghi della tensione vorrebbero ripetere, in realtà non si ripete mai, ci sono sempre delle variazioni con le quali fare conto e che via via diventano più grandi e ingovernabili.